Il prossimo intervento è di Peter Echer dell'Agenzia per la protezione civile della provincia autonoma di, di Bolzano e credo tu lo farai insieme ad, Andrea, insieme ad Andrea Andreoli della Libera Università di Bolzano che ci parleranno di un altro dei diciamo, progetti eh, di, di lungo periodo che, che abbiamo introdotto in questa, in questa sessione, cioè la riqualificazione del, del rio Mareta a dieci anni dai primi interventi. Uh, buongiorno, sono uh, molto contento di poter uh, presentare il nostro progetto del Rio Mareta, ormai uh, dieci anni fa realizzato. E questo è il uh, progetto più grande che abbiamo realizzato in Alto Adige con 2 milioni e 8 per un tratto di 2 eh, km quasi dal rio Mareta. Ecco, per farvi, farvi un'idea dove ci troviamo, eh, siamo proprio al nord, e lì nel bacino di Bibiteno entra quel rio Mareta con un imbrifero di 200 km quadrati e come vedete nella slide anche influenzato da ghiacciale. E le portate, per darvi l'idea, la decennale porta il 120, la centennale, la 230. Beh, la storia. Più o meno lo stesso destino come tanti fiumi nell'Europa ha sofferto delle, delle escavazioni. Qua in sinistra una ripresa degli anni 70 dove praticamente le ditte estravano materiale per la costruzione dell'A22. E in seguito negli anni eh, 80 è stato eh, sistemato e il eh, cambiamento dell'alveo intrecciato all'alveo dritto, rettificato e l'interruzione della... Uh, del continuo longitudinale e laterale e certamente si è anche abbassato. Le conseguenze sono drammatiche, praticamente il rischio idraulico nel, uh, nel bacino di bipitenio si è aumentato, con la portata trentennale abbiamo già dei grandi problemi. E certamente anche l'ecologia soffre di queste, uh, uh, questi interventi. Più che altro è ecco, eh, l'interruzione della continuità, l'abbassamento soprattutto per la falla e con questo è stato staccato, lontaneto, uh, una perdita grandissima dell'habitat ripariale. Per fortuna ce ne sono possibilità di agire. E una base ottima era questa, questo progetto Interreg 3B, River Basin Agenda, dove praticamente per l'arco alpino eh, ci siamo riuniti per eh, inventare un miglioramento per il eh, maneggiamento delle aree fluviali. E questo eh, risol cioè, svolto nel 2003 fino al 2006 dava la base per eh, questo intervento che poi siamo riusciti a finanziare col, uh, con i mezzi europei FESR. E certamente lì uh, l'obiettivo era allargare, praticamente riportare, orientarsi allo stato naturale, ottimizzare praticamente l'utilizzo del demanio idrico, che per fortuna è ancora rimasto e ci ha dato la possibilità di allargare, perché senza terreno, cosa si fa? Un bel niente. Qua invece abbiamo avuto fortuna. Bene, i lavori? Beh, innanzitutto eh, si doveva, questo era un peccato, togliere gli alberi e eh, le piante però per poter togliere queste briglie che poi sono state fatte anche eh, con le seghe, con i diamanti, cioè un lavoro eh, abbastanza intensivo, però poi fatto lo spazio e i materiali di scavo, ben oltre i 100.000 metri cubi eh, rimessi nell'alveo, che è una cosa veramente eh, interessante nell'Alto Adige perché tutti gli dicono "Ma oh, siete pazzi a mettere il materiale di nuovo nell'alveo". E siamo riusciti con tanti <ride> battagli di crit critiche. E poi la nuova uh, sicurezza, cioè la di difesa idraulica, era più che altro questo consolidamento con rampe strutturate con la forma di nido d'ape, con dei massi ciclopici senza cemento armato, certamente. E per darvi l'idea della grandezza, Philip Alder, questo, il um, progettista, faceva qua la misura quanti grandi erano questi sassi per i pennelli che sono stati messi dentro negli argini e poi ricoperte col materiale e questo vi dà l'idea del sviluppo, dell'evoluzione, cioè prima dei lavori, poi subito dopo un anno della realizzazione e adesso la situazione si presenta in quella situazione e il bello è che si muove, di nuovo è tornata la dinamica. E I risultati, cioè l'effetto uh, dal punto di vista ecologico, certamente il vantaggio più grande è stato la, il recupero del, uh, della continuità longitudinale e uh, anche il collegamento con le aree uh, accanto. Una dinamica perché adesso certamente il uh, trasporto solido è di nuovo attivo e può uh, uh, muoversi con le barre e eh, il recupero delle aree umide e abbiamo eh, fatto fare anche degli studi dove praticamente eh, si eh, può notare che con questo intervento siamo riusciti a, a cambiare un po' la tendenza e il recupero di 6 ettari di habitat ripariali sono per noi in Alto Adice un bel vantaggio. Ecco, l'effetto per la fauna eh, ittica certamente ci fa tanto piacere e soprattutto adesso eh, i, eh, la marmorata può eh, entrare di nuovo in territorio per la frega e si evidenzia anche la popolazione. Qua eh, in blu la situazione del 2001 e in rosso la situazione nel 2012 dopo la realizzazione e si vede la popolazione eh, ha di nuovo una, una forma abbastanza naturali con diversi eh, stadi di sviluppo. La pubblica radiazione è un fattore molto importante perché questi soldi investiti nel fiume, da noi si dice, ma buttato nel fiume questi soldi, ma invece è importante dare l'idea e soprattutto l'esperienza alla popolazione che è un paesaggio importante, un paesaggio per l'uomo, ma certamente innanzitutto per la natura e per questo le azioni tramite le scuole erano molto importanti e ci fa eh, tanto piacere che viene notato anche tramite internet, per esempio... Il European Center for River Restoration l'ha eh, messo nella sua pagina web per fare un esempio come si eh, fa anche, o come si fa river restoration. E poi anche la salute, come questo qua, il, una rivista in Alto Adice che il rio mareta dà come esempio da Kneipp, cioè un uh, evento anche sanitario. Bene, grazie per uh, il momento. il monitoraggio chiederei Andrea. Buongiorno a tutti, Andrea Andreoli, Università di Bolzano. Continuo un po' sulla traccia che mi ha dato Peter eh, per raccontarvi un po' che noi come Università di Bolzano, un gruppo di studio sul... Ehm, dinamica dei bacini geografici e dinamiche fluviali. Abbiamo colto un po' l'occasione di queste riqualificazioni, di questi bei lavori che fa la provincia per portare avanti e eh, proporre dei progetti e portare avanti dei progetti che servono a noi per capire certe dinamiche fluviali, certe dinamiche di bacino e speriamo servano anche alla provincia per avere qualcuno oltre a loro che eh, lavora in quest'ambito e fa un, una sorta di, di, di monitoraggio eh, post-intervento. Eh, qua, in questo caso specifico del rio Maretta, eh, siamo riusciti a portare a casa tre progetti, un progetto che si è concluso nel 2016, del, tra il 2014 e il 2016, finanziato dalla provincia di Bolzano. Um, un progetto chiamato River Mood che termina a dicembre di quest'anno, che studia le relazioni acqua e pianta e dopo lo vedremo meglio, eh, con progetti interni dell'Università di Bolzano e un altro progetto Farmor eh, che è tuttora in corsa, finirà nel 2019, che è finanziato dalla provincia di Bolzano. Eh, gli argomenti studiati eh, brevemente in questo progetto sono, eh, nel primo, il ruolo degli apparati radicali nella stabilizzazione eh, dell'alveo sul trasporto solido e di conseguenza sulla morfologia fluviale. Quindi, siamo andati ad effettuare delle buche di scavo subito dopo la riqualificazione fluviale, avendo a disposizione un, un terreno quasi eh, vergine perché sono state piantate pochi esemplari eh, di piante e la vegetazione, eh, il grosso della vegetazione è rientrato eh, naturalmente. Quindi abbiamo ehm, studiato come ehm, l'instaurazione della vegetazione tramite gli apparati radicali eh, aiuti a eh, stabilizzare in un certo senso l'alveo e, e come contribuisca nelle dinamiche fluviali, nella formazione di barre, di isole, eccetera. Il secondo progetto era il progetto che utilizzava eh, gli isotopi dell'acqua sostanzialmente per vedere le dinamiche di disponibilità idrica, praticamente andando a studiare eh, l'acqua presente nella falda, l'acqua presente nel fiume, l'acqua presente nella vegetazione e vedere l'impronta di quest'acqua per vedere come quest'acqua viene ridistribuita. Abbiamo trovato dei risultati interessanti che poi vedremo. E infine un eh, progetto sull'influenza dell'intervento di riqualificazione sulla diversità morfologica e di conseguenza sulla disponibilità di habitat fluviali e sulle comunità idriche, idriche con, con l'applicazione eh, del modello Fabsim faccio vedere molto velocemente un po' di immagini dei lavori di, campi, di campo eh, quello sugli apparati radicali quello sulla eh, estrazione di acqua in, vedete, in profondità in superficie e eh, nella vegetazione e lo studio isotopico conseguente e eh, un po' di monitoraggio anche dal punto di vista eh, planimetrico per vedere appunto lo studio delle unità morfologiche e della morfologia d'alveo. Tra eh, I prodotti eh, di questa riqualificazione e di questi progetti eh, è anche interessante eh, vedere come ci sono eh, tesi di laurea, tesi di, di, eh, anche tesi di dottorato e esercitazioni anche che facciamo annualmente con gli studenti, eh, li portiamo in questo sito e quindi eh, questo sito è anche molto utile anche per la, la formazione. Eh, delle, delle persone eh, velocemente i risultati con la distribuzione radicale abbiamo, abbiamo visto come eh, la, eh, le radici tendono a stabilizzare gli strati superficiali come si vede in quel grafico a destra eh, delle barre delle isole con la redistribuzione eh, dell'acqua abbiamo trovato molto eh, interessante vedere come la vegetazione che si va a instaurare in queste zone riqualificate eh, sta utilizzando sostanzialmente eh, l'acqua piovana e l'acqua superficiale e non tanto l'acqua di falla. Abbiamo anche comparato questi eh, risultati con eh, lo stesso studio effettuato su un altro sito riqualificato in provincia che vedrete domani pomeriggio quello del, del Laurino in cui la falla è molto più bassa e c'è un problema appunto di, ab di abbassamento molto più grave e ehm, questi risultati un po' concordano. Bisogna però sostanzialmente eh, stare attenti e considerare in che zona ci troviamo, L estremo nord Italia, zone eh, abbastanza fresche e umidità presente anche mh, nei più secchi periodi estivi. Quindi può essere che eh, in altre zone, dove mh, magari in zone più secche, eh, la vegetazione non riesca a utilizzare quest'acqua superficiale e si trovi di conseguenza in, in stress idrico e, di conseguenza anche Uh, L'altro studio sulla morfologia fluviale dove abbiamo notato uh, un aumento uh, delle unità morfologiche e degli habitat a disposizione per i pesci e infine, un po' aveva già accennato Peter, la presenza stabile della dell'americaria che è una specie molto interessante uh, a livello comunitario. Finalmente, non so anche se Peter vuole intervenire e aiutarmi a concludere, um, possiamo... <ride> nominare come risultati di questo eh, intervento di riqualificazione un generale allargamento eh, dell'alveo, una promozione delle foreste ripariali naturali, una diversificazione morfologica e funzionale dell'alveo, la creazione di nuovi habitat acquatici, il ripristino della continuità eh, fluviale, un ripascimento, come ha detto Peter, dei eh, sedimenti. Ma è molto anche importante attività di ricerca, in cui ci siamo dentro noi come attore, funzione ricreativa, eh, come avete visto nelle foto e come vi posso testimoniare quando vado a fare i, i rilievi in campo, eh, c'è sempre presenza di popolazione, eh, chi, va in, chi corre, chi va in bicicletta, chi va a fare la gita al fiume e una ricolonizzazione anche della, della flora e della fauna eh, autoctona. Quindi ci piace pensare insomma, che questo eh, possa essere un esempio eh, per il futuro, sia in positivo che anche in negativo, se ci fossero degli aspetti eh, negativi che, che, che riscontriamo, per futuri progetti di riqualificazione in provincia o anche fuori eh, dalla provincia di Bolzano. Grazie, Grazie Petra Andrea. C'è spazio per una domanda? we can translate but you need the mic thank you thanks um i'm sorry, maybe you said it i missed it but who decided to build those uh barriers you know the in the in the river who decided to remove them and who paid for them la, la, la domanda è chi ha deciso inizialmente di costruire gli sbarramenti che poi voi le briglie che voi avete rimosso, chi ha deciso di rimuoverle e chi ha pagato? La risposta può anche essere noi, noi, noi. Ah. Ah. Allora, ehm, ha deciso la provincia di creare questa sistemazione negli anni 70 Certamente per um, eh, fare la protezione per la conca di Vipiteno, ed era proprio oh, la nostra cultura di eh, rubare dal fiume lo spazio per l'area di coltivazione, ed è una nostra cultura. Per fortuna abbiamo adesso eh, le nuove legislative, innanzitutto la direttiva Acque, che certamente ci dà un chiaro appoggio di uh, cambiare rota e in questo senso noi anche pagando la provincia col contributo, perché il 15% dell'importo del, uh, ha pagato la provincia e quindi la nostra autorità ha sia sì, costruito e poi rimosso. Grazie Peter, credo che ci sarà ampio spazio e tempo in questa giornata per fare ulteriori domande a Peter e Andrea se ne avete, eh, vi ringrazio intanto. Di...